Saluton, cae bon venon agne nove episodo. Cinocte mi registras tre malfrue, havislao mi havis la occasion vesper unuela mia amico, cae mi tre giois protio, en la cuvime poco tio estas exter ordinara evento. Caido, permesso al mie esti iom malfrua, En citiu medito. Tamen havi bonan tempon kun amico estas laumi bona maniero. En conduci mediton. Do, restu con mi kai kun meditu kun mi dancon. Saluton Kai Bonvenon a Lienova Zamecofa Medito. Pudio mi volas leghi Kai Mediti convi sur la enconduco alla anta parola la proverbaro esperanta che pubblicizi senjaro min la ucenta quin vin chi estas uno e la play grava la della storia della lingua esperanto. Mi certas che mi jam And in the end, he said that he was a little bit of a person who was a little bit of a person who was a little bit of a person who was a la bit of a person who was a little of chiun havas la proverboi en ciu lingvo. En formo de mallonga e facile memorebla i frasoi, la proverboi en havas grandan tresoron da popola saggezzo. Cai per mallonga proverbo, ogni ofte pli bone cai pli convince esprimas ian ideon ol per multe volta parolari. Con atto dei estas è necessario per perfetto con atto della lingua. Cari tutti, sembra che la situazione molto cambiata è il tempo dei Nome che la proverbi in e blu e il grave. Almeno in mio esperto, se dipende della lingua, mi malofte uso i proverbi in mia il taga parolado, cai shaina salmi che tio valida spor, multai aliai samajanoi cai edge pli yunai homoi. Tio ne signifas che la strebo de Samenhof sia tempe na estis grava, tutto è male. Tu post la firmigo della fondamento Samenhof arde desiris pubblici di la proverbaron, giuste por, la vivo fairon. En la lingua, la saggezon della la popoloi. vi conas la esperanta in proverbo, Ciu vi usas ilin. Mi veres si volas, bonvolo commenti pretio. Tu mi usas ilin, almeno, chei cain, el ili. Sed uh, minestias ciu tio estas parto della cotima lernado e usado de lingua. To diru Ion al mi pretio. Cun partigu via insperto. Dankon provia attento gis morgau kai ciel ciam, antauen sen fine.